Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con un'altra Shoutout Challenge Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Kevin Calia Eh sì, un ospite speciale, fortissimo sui social, TikTok, YouTube Ma soprattutto farà parte della YouTuber League Giocherà con la maglia del Milan Quindi abbiamo l'onore di poterlo avere in esclusiva Vieni Kevin Ciao ragazzi, è un piacere essere qua Sono davvero contento di essere qua ospite con voi ah, Siamo troverò, contenti noi, ancora. grazie anzi per, per aver accettato l'invito Ad essere no, venuti anzi, con noi a piacere, registrare piacere, grazie a voi Qual è il tuo obiettivo per questa challenge? L'hai hai già viste? Come un ti piacere. pare? Provare ovviamente a fare più gol possibili Vediamo, vediamo cosa si può fare Ho visto comunque che anche gli altri Fabio se non sbaglio ha fatto il 50% Non dico arrivare a Fabio ma A Calaia eh, Non lo so <ride> Vediamo, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a 10 Quindi vuoi superare il Caimano Ayman Maizi? Non sarà facile ma anche perché Sono anni che non tocco questo campo Quindi Beh, ci sta Dai ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo Kevin E come sempre con me in porta Ci sarà Steve ad alternarsi nella shoutout Eccolo qui come stai Steve ma bene, dai, abbastanza bene Adesso sono contento di partecipare a questa cosa E poi non conosco Kevin Quindi sarà una sfida molto interessante Sono contento Sì, vediamo come ce la caveremo Cercheremo ovviamente anche noi di fare del nostro meglio E come sempre in cabina di regia Insieme ad Antimo ci saranno loro due Abra Calaia e Ayman Maizi Ciao, Ciao a tutti ragazzi. ragazzi Ciao Mario a tutti vale. E ovviamente c'è anche Fabio come sempre yeah. ci Stiamo diventando una squadra di calcio 11 Ci manca qualche altro con quelli che riprendono Secondo me se avete una squadra anche voi possiamo sfidarvi Scriveteci nei commenti va? E niente, noi ragazzi Adesso possiamo andare con la sfida. Io prendo posizione tra i pali e voi in regia. Andiamo. In bocca al lupo, Kevin. Allora, ripetiamo le regole, anche se sono semplicissime. 30 shot-out, 7 secondi per ogni shot-out. Il portiere si alternano ogni 5 tiri. Parte in porta Steve. E vediamo come si comporterà Kevin, che comunque ha aspettative alte. Vuole raggiungere almeno i 10 gol. Possiamo dire anche, Antimo, che ormai credo che tutti gli ospiti di questa sfida puntino i 10 gol. Quindi un terzo de del totale. Sono curioso del risultato di, di Pato. Ti yeah. senti offeso da queste parole di ah, Calaia? Sono sotto pressione, però le vediamo. Kevin ci sei 3, 2, 1, via Partitore, primo shot out Punta subito Steve, apre Diciamo che ha aperto in, Diciamo appena oltre il piede di Steve Quindi ha guardato il piede Quindi ci sta che abbia tirato un po' oltre È stato bravo comunque Steve a chiudere la porta 3, 2, 1, via Parte ora Partito più lento Guarda Steve destra la palla rimane via, Ancora buona, ancora buona Steve, andare... con... Steve non puoi andare a far gol. Eh, non, non è partita 3, 2, 1, Via, partito ora che l'incontro Steve. Che e arriva il primo gol. Anche un po' fortunato, però è importante psicologicamente sbloccarsi. Voi, tre che avete fatto questa challenge, quanto è importante sbloccarsi? È importante, guarda, non lo so perché ho fatto gol al primo tiro. Quindi chiediamo Beh, al Fabio. caimano. chiediamo al Caimano Per me è stato veramente importante sbloccarmi. Anche con Fabio che aveva iniziato un po' male. Poi sbloccandosi, da lì aveva preso il ritmo. È fondamentale sbloccarsi. Andiamo con il quarto tiro: 3, 2, 1, vamos. via vuoi Kevin, parte ora, guarda Steve, uh! cosa ha fatto qua Kevin, sì, che si mostra già in ritmo youtuber league, c'è da dire perché questo è un gol incredibile, un gol alla Messi, lo scavetto sotto, l'ha fatto. è il portiere più forte della Serie B di Futsal, cosa ha fatto qua, <ride> 3, 2, 1, via, dopo questo gol Antimo c'è da dire che mi aspetto un'altra prestazione è simile ma bene, uh, neutralizza, ma se vuoi, cioè se hai tempo o oh, ritmo, ok, Primi 5 tiri, quindi 2 gol, ottima media direi. Siccome può anche migliorare ovviamente andando avanti con i tiri. E adesso andiamo con Frey in porta. 3, 2, 1, via. Vediamo Frey Super Saiyan cosa ci tira fuori con quel cavallo. Uh, ma qui ha toccato Frey. No, ha toccato. non ha toccato. Sembrava quasi che avesse toccato con la punta del piede destro, ma Frey ci dice di no. 3, 2, 1, via. Pittura, tinta, lo guarda tinta, bam, uh, Ad incrociare. incrociare Però non è male questa tecnica di arrivare ai eh, limiti aspettare. Forse aspetta anche Frey che doveva uscire È stato bravo ad aspettare però ad un certo punto si è avvicinato troppo al portiere Quindi è diventato difficile angolare 3, 2, 1, via Parte ora Terzo Guarda Fre! E Fre non perfetto! E arriva anche il terzo gol di Kevin! Non mi aspettavo questo che prendesse un gol così Fre più che altro perché forse è cioè, un tiro centrale e deve capire come coprire bene la porta. È rimasto un po' discentrato, sì. difilato, forse lateralmente o no, sì. no, era un po'. Secondo un me stava liebonato. anche troppo, troppo dritto, diciamo doveva stare più sulle gambe, più, okay. più piegato. 3, 2, 1, via! Parte di nuovo, Parte ora. suola, suola, finta E eh, eh. qui Fred, bravo in spaccata a chiudere anche il lato in sì. cui sarebbe potuto passare si il pallone C'è sì. una tattica che sta usando Kevin tuttora, porta la palla e aspetta facendo finta di tirare fino all'ultimo Credo che si avvicini un pelino troppo, dovrebbe magari o accorciare esatto. e tirare un attimo prima O spostare la palla a destra e a sinistra e provare a tirare in porta 3, sì. 2, sì. 1, via e ora sempre Kevin che guarda Fre! E ancora una volta, Fre! La prima manche si chiude con Tre. Resi. Allora, adesso andiamo a sentire Kevin. Come è andata? No, eh, pensavo di partire peggio in realtà. Sono contento. Siamo partiti bene. La difficoltà è anche il fatto che i portieri cambiano. Esatto. Quindi non è semplice perché uno esce in un modo e in un altro. Quale tra i due portieri pensi che ti abbia messo più in difficoltà? Assolutamente è il motivo perché mi frega sempre nelle uscite quindi meglio Francesco di Steve sì, boh. ma io Francesco voglio andare a sentire sì. Steve perché io queste no, no, cose qui non, non le tolgo Steve no. non ho, ho detto che sia no, male no sta dicendo che fai merda ma un po no male, no, no, no no no no parole no. dure sì. perché no, viene no, con no, parole attenzione. dure di un uomo molto strano <ride> no no eh, in realtà pensavo di partire meglio perché comunque ho fatto: preso il primo gol che secondo me potevo fare di più perché l'ho toccato con il tacco del, del piede ma comunque non sono riuscito a deviarla e il secondo non dovevo andare giù perché lui ha fatto la... pensavo tirasse secco invece ha fatto il pallonetto cioè la prendevo col petto quindi potevo fare di meglio in realtà non, non, non sono... Che... no lui è stato molto bravo perché l'ha messa proprio sotto la traversa quindi Beh, è stato sì. molto bravo però secondo me potevo leggerla quindi non sono Molto soddisfatto, cioè potevo fare di meglio, secondo me. Allora okay. siamo pronti per la seconda manche. Kevin, avanti così e tra un po' dai, agganci dai, il caimano. Vediamo <ride> che complimenti sì, per il che gol, bellissimo con il pallonetto Tutto pronto 3, 2, 1, Vamos, via. vamos alla playa. Parte ora, Kevin uh, ci, ci ha provato, riprova. ci riprova. Ci ha preso gusto. Ci ha dato vicino, eh. Il pallonetto, cerca il pallonetto 3, 2, 1, via. via. Guarda la palla sempre con la scuola Da giocatore di Fuzzle Prova a scartarlo Che esce E poi di rabbia va a tirare una pallonata addosso al nostro Cino Che vabbè mi ha detto a telecamere spente che mi sta sul cazzo Lo sei di visto ora C'è da dire che ha fatto una bella uscita qua è difficile vedere che Perché c'è un attimo, ci vuole un attimo per far fallo Ci vuole un attimo che l'attaccante che porta palla Tocca un attimo prima la palla e quindi ha fatto una bellissima uscita Posso dire 3 2 uno, via! Parte ora sempre Kevin, sempre elegante, Allì. le finte di corpo! Eh, uh, e apre, non Steve, era male! Cioè, Steve, bravo. Steve non ci casca, rimane impassibile come una roccia. Tre, due, due, uno, via! Vamo! Ho rallentato perché ho visto che... Uuuuh! La tocca ancora? Gli dà una sberla, Steve! Si dimostra, si dimostra il portiere più forte della Serie B. Tre, due, uno, e ora Kevin si sposta la palla molto sul destro uh! okay, Solo gol difficili, sì, solo, solo gol impossibili Per Kevin caria! Abbiamo capito che la qualità di Kevin sia il pallonetto Credo che se dovessi battere un rigore l'ultimo rigore al novantesimo Farei tirare Kevin di pallonetto Vabbè dopo questa direi che possiamo andare con la manche di Fre Con gli altri shot out, i 5 della seconda manche 3, 2, 1, Vamo. via Vamonos! C'è cioè, sempre vedi? La porta è sempre con l'esterno. Cioè, certo. uh, Mi piace un sacco come conduce palla comunque. È sì. sempre eh, sì. molto Grazie. elegante, grazioso. Va, sì. Beh sì, certo, magari centrobasso è molto, eh, tecnico, molto, molto, molto tecnico. Molto bello, tecnico, sì. Kevin. 3, 2, 1, via! Partito ora, guarda Fre. sposta la palla sul destro. Fre, non perfetto! Qui uh, gli è andata di culo, raga. Gli è andata di culo. Tre, perché era già a terra non capisco che con un tiro invece che rimanere in piedi e coprire è andato a terra magari se avesse fatto una finta Kevin l'avrebbe saltato nettamente 3 2 1 via parte Kevin okay. Ora si sposta la palla sul sinistro poi ancora sul destro carica il destro 3 3, 3, certo. 3 bravo. Ha ah, bisogno di sbloccarsi yes. Kevin Eh sì, in questa è mancia ha trovato un golasso e poi dopo poca fortuna Comunque diventa difficile, secondo è una challenge difficilissima questa Sì, sempre. sì, Molte certo, 4 certo. gol gol, quattro gol, gol, e gol, mancano due tiri al termine della seconda mancia Ok, ne hai ancora 20 per... no scusa, quanti 12 per superare il keimaro. Sì. Hai tempo, hai tempo L'importante è non arrivare ultimo 3, 2, 1, via Parte ora Bravo, oh, eh. Bella parata, è bella, parata. Bella, bella, bravo, bella parata, bella parata. Adesso ultimo shout out della seconda manche. Vai Kevin, fallo per noi. Vamo, 3, 2, 1, via. via. Allora, sempre in conduzione Sale! No! Cioè che è bello che in forma ragazzi eh, sì, eh. Cioè oggi è monumentale Tocca la palla all'ultimo secondo Oltre che qualche errore posizionale Ma si vede che non ha, non ha avuto un insegnamento in questo sport non, Un insegnamento di posizione e magari uscita Quindi nel suo, nel suo aver imparato del calcio 11 Devo dire che davvero le qualità di Freck si dimostrano ad alto livello Sì il riflesso con la mano ce l'ha Mi dispiace per l'ultimo gol Volevo che segnasse così da rimanere a 5 Per mantenere comunque per arrivare a 10 ci può ancora arrivare sicuramente. Certo. Allora, adesso andiamo a sentire Kevin come è andata, come te l'aspettavi. Questo è sicuramente più difficile, magari anche se i portieri iniziano a capire come tiro e quindi è molto più complicato. 10 è un traguardo raggiungibile sì per i palloni che rimangono, non però è molto molto difficile da fare. Vediamo, insomma. Mi, mi aspetto, proviamo a fare. Mi aspetto fare che tu ce la faccia. Più eh? possibile, io ho detto, mi piacerebbe arrivare il più vicino possibile a 10 fin dall'inizio. Arriveremo a 4, rimarremo a 4, 5, 6, 7, vediamo. Vediamo, eh, almeno, vediamo. Almeno raggiungimi. Invece no, almeno supera il Caimano. Supera il Caimano. Voglio che dall'inizio alla sfida di questa challenge il Caimano sia ultimo. Che bastardate. <ride> tra l'altro facciamo gli auguri al Caimano che è diventato dottore. dottore Ragazzi, dottore, nei commenti dottore. fate gli auguri. Iman Maizi. Grazie. Dottore, in cosa? Tra l'altro? Dottore in uh, ingegneria in meccanica. No. Non sei laureato in noccioline, no. è una laurea comunque minchia, quindi dovete eh, può... lasciare un like per il Caimano Si può sia studiare sia giocare a calcio tranquillamente, quindi guai a chi vi dice che non si può studiare e giocare a calcio insieme Bravo Caimano, Santissimo. un applauso Bellatore. al Caimano tantissime le parole del caimano ragazzi ma a proposito di studio Ci ho fatto io a studiare ma in realtà non, non, non ho capito il caimano quindi non provavo no, a fare no infatti hai ragione hai ragione no non so, non so sono registrato all'università ma non mi sono mai presentata neanche una volta quindi caimano quando mi vuoi fare lezioni sono qua che aspetto per voglio diventare Buono. anche io un ingegnere infatti, ma a proposito è... di studio istruzione cultura come possiamo non chiamare qui Steve Cacavallo <ride> <ride> hai veramente rotto il <ride> cazzo tra l'altro cosa stavi facendo ieri sera? Raccontaci che... La, ieri sera, veramente eh. lo puoi sapere? Sì. Allora, dopo allenamento... No le cose porne, no, no. Mettiamo quelle Dopo allenamento sono andato a casa, ti giuro che è vero Ho tradotto fino alle due di notte la prefazione di, della prima decada di Tito Livio <ride> ti Fa Fabio, la Fabio la conosceva tra l'altro Ti piaceva, vero? Quale passo sì, ti piaceva sì. di più? Il terzo, molto il bello terzo. A te Kevin? Io concordo con Fabio Io so certo. che cazzo stiamo parlando Cioè non ho proprio capito no, di a, me, a me piaceva il quarto, il quarto era molto interessante Quarta. A me piaceva. Quanto ero moleremo? L'indice. Adesso che a me anche l'altro portiere. Sentiamo le impressioni dei due portieri. Oggi, Fre, monumentale, cos'è che ti, ti porta così sicurezza oggi contro, contro pa, Pato? Penso che il fatto di essere l'unica shootout che stiamo facendo oggi, anche questo sta influendo. A livello fisico, comunque, in questo momento sto, sto bene, cioè non, non sono affaticato che magari lo poteva essere un po' di più nella sfida di Fabio. Però, in generale, penso che la cosa che mi stia dando abbastanza a favore è il fatto che mi sta puntando magari un po' poco. Cioè, cerca poco di saltarmi. Quindi riesco comunque a coprire lo specchio e non soffrire, magari nell'uno contro uno. Fre, hai ragione, ma ma di la verità che mi hai copiato il cappello, te lo sei fatto biondo perché mi hai chiesto come fai ad avere dei super poteri e te li ho passati in questo modo. Esatto, ho visto la, la shotout out con Calaio ho capito che dovevo fare anche io uno step oltre e anche io dovevo diventare un po' di più, non super saiyan. Sai sai invece <ride> Steve, com'è com subire due pallonetti contro fatto? No, è stato bravo, è stato bravo, cioè perché mi guardi come se fosse colpa mia, scusami, no, no, no, è stato no, no, molto no, bravo. Andiamo in merito, andiamo tutti Diamo, Steve. Tutti. Diamo no, io ti, andare tu, io io ti, ti voglio, voglio andare contro Io ti voglio andare contro Io mi prendere due pallonetti così allora, io ho fatto, allora il primo mi prendo le mie responsabilità Perché secondo me potevo fare meglio E l'ho detto Il secondo è stato molto bravo lui. Perché no. me l'ha messo proprio sopra la spalla Io la mano l'ho tenuta alta non Cioè non in, innegabile sì. Dici che Secondo sì. me è stato molto bravo okay, certo, certo, Cioè il primo secondo me sì Il secondo secondo me lui ha fatto un gol da 10 lode okay. E quindi bisogna dare i suoi meriti Allora iniziamo con la terza manche Vamo Kevin siamo tutti con te Aspettiamo l'ultima se non sbaglio un attimo, L'ultima manche L'ultima manche Yes 3, 2, 1, via! Sei con noi, sì, almeno ora. sei di Per fare. il quinto. Uh! L'ho vista quasi dentro. Mi sembra quasi che Kevin cerchi di... come se fosse una situazione di calcio 11. Cioè lui cerca l'angolino, deve... Secondo me... Ma virtuosismo di troppo. Tipo deve fare la puntata classica, ma un calcio sporco. Cioè in realtà è molto sporco il calcio 5. E lui è un ragazzo, si vede, molto tecnico che prova a cercare l'angolo, il dettaglio, la caratteristica per provare a far gol, diciamo. 3, 2, 1, via. Bravo Steve! Eh. Ipnotizzato qui! Ipnotizzato. Lancia via la palla Steve incazzato come una bestia! Sì, ci ehm? è arrivato molto vicino, se sì, me la do deve provare a spostarsela a destra-sinistra e, e cercare di, di mandarlo fuori tempo. 3, 2, 1, via! Parte ora Kevin! Bella, la sua classica conduzione! Uh! Uh! Bello, cioè bello. fa solo gol impossibili cioè gol facili ma i no, no, gol impossibili no, quelli che tipo farebbe messi c'è fa. cioè, Steve che non so se dopo fa la dolce o scappa a casa perché con questi due pallonetti e <ride> il tunnel un più umilia, umiliazione di così non c'è eh si vede caro comunque legame, Steve. Infatti, più, se sì. vuoi dare qualche consiglio a Kevin <ride> te che hai fatto re, eh, sì. questa sfida potresti secondo me più di tutti aiutarlo sì direi sia sì. ah, cioè quando si arriva al portiere di cercare di spostare a destra a sinistra di come ha fatto adesso comunque l'ha ingannato andando verso destra sì. e poi ha tirato sì. E poi direi anche di, Sì, come hai detto tu, di essere più sporco. Magari di cercare di tirare più alto, dove è più difficile prenderla per il portiere. Intanto ricordiamo che è a meno uno dal mio punteggio. Tutto pronto? 3, 2, 1, Va. via! Vamonos! Partito ora. E adesso... Non Mazzam è finita! Non buona... è finita! 5, 6, uh, 6 uh, Il pallonetto! No! Se uh, anche questa... Sì. Sarebbe stata buona, tra no, l'altro. Perché il tiro è partito a, allo scadere del settimo secondo, però... Era partito in tempo, quindi sarebbe valso. Purtroppo per lui, però, non ha trovato fortuna. No. 3, 2, 1, via. Trentesimo tiro con elastico la partenza. No, 25esimo, 25, 25. la... ma non è finita. Non è finita, ancora buona. No, è, buona è buona, è buona. 6, sentivi se no. ora. Eh, adesso è, è finita. Io darei fallo. Posso sì, posso sì ma era finita. Era... Quando ha toccato la palla la seconda no, volta era finita. C'è una punizione da battere, secondo me. Cioè, Le spalle era fallo la spalla. Era fallo. Ammunizione giallo, ok. Ultima manche, ultima 5 tiri di questa Shoutout Challenge. Molto bene, Kevin. Vedremo se riuscirà a portarsi al sesto tiro. Che significherebbe comunque equiparare il record Yemen. Ma è il caimano 3, 2, 1, via. Ricordiamo che Frey ha preso solo un gol fino ad adesso, invece Steve cavale 4. Ed è stato sporco, qua è stato sporco. La puzza, sì, Non si aspettava, c'era cioè Francesco che non era neanche pronto. Secondo me si deve mettere subito in posizione per aspettarsi esatto. il tiro. In Invece go. Kevin è stato bravo ad anticipare: Ad anticipare nel classico tiro di puzza di punta. E uguale eh, calcio: Sì, sì, sì, sì, sì si, molto, per, bravo, per. molto bravo. Visto lo spiraglio, ho subito in approfittato. Andiamo subito al secondo perché ora Kevin lo vedo concentrato, sì, lo vedo determinato. Sì, sì, sì, e voglio sì, che sì. faccia bene questo round. Ricordiamoci ragazzo. che ha appena eguagliato il Caimano 3. 2, 1, via. C'è il Kimano ah, che ha fatto appena un rito voodoo per non farsi superare. Vediamo. E oh. non funziona, bassette yeah. Kevin scatenato ora! Oh, Ayman, ma mi hai detto che il tuo rito voodoo funzionava? È superato, è, successo, è superato. No, dai, però sono felice per lui. Sono felice per lui. Felice per ma lui. il rito voodoo, voodoo perché non ha funzionato? Spiegati. Ah, non. non sono bravo a farlo Secondo me il rito voodoo è che te rimarai ultimo fine. <ride> <quando ride> Tutto pronto, dai. Kevin Va. vuole partire, lo facciamo partire. 3, 2, 1. Siamo 7 gol, ricordiamo 3 gol subiti per da Francesco, Francesco. e 4 da Steve. Uh, e Deli, bella parata di Fran. Innanzitutto uh, 4. Continuiamo a ringraziare ah, 4, il Cayman ah, che c'è un avambraccio Bene, che vero. ci tiene il microfono dritto, bravo. Ho visto Fre oggi il carico Super Saiyan, possiamo dirlo. Dai, dai, dai, vediamo questi Andiamo. ultimi Ultimi 2, 3, 2, 1, via. Va ora Kevin che punta a Fre. Siccome vuole il pallonetto E poi no E poi sì E poi il sinistro E poi la pallone rimane lì Ed è buona Ed è buona A 6.80 è arrivato è il tiro di Kevin A 6.80 Proprio sullo scadere della sirena Su 8 gol 3 di, di cucchiaio sì, Ma proprio all'ultimo millesimo di secondo Cioè Pecca di Per un tre. attimo non sarebbe valso Ma è valso Quindi ottavo gol Ultimo tiro Più 2 del Caimano E ora Può andare a meno 5 da Nicola Scalaia sì, E non è poco Sono curioso di vederlo Ma Freco ha peccato di andare a terra Vediamo sì. se rimarrà in piedi Beh. Sono curioso di quest'ultimo tiro Andiamo a vedere 3 2 1 Via Parte ora Determinato Kevin vede? Sì Spar oh, oh, oh, Uh oh, bella oh, la finta! Bella uh. Bella che parata. che parata di che Fre! Parata. Che però va sempre a terra! Gli fa anche complimenti. È bellissimo questo ultimo shootout perché c'è Kevin che è riuscito, credo che sia una delle poche volte che ha provato a smarcare il portiere, è riuscito a farlo, ma Fre con il suo ultimo passo, come abbiamo visto anche le altre volte, è riuscito a neutralizzare il tiro di Kevin. Molto bene, sì, assolutamente. Sì, sì, Poi qui c'è la differenza tra quello che diceva Fabio prima. Nel senso, qualora avesse alzato suo pallone, Fre non l'avrebbe mai presa. Qui ci sarebbe stato ancora di più fare secondo me lo scavetto. Perché Fre è andato giù molto bene, molto rapido, però è andato a altezza raso terra ricordiamo la sfida lanciata da prima da Calaia tra i due portieri è finita, in pareggio. finita in pareggio e alla fine Steve è riuscito a raggiungere gli stessi gol presi da Fre ora sentiamo il commento finale di Kevin ma eh, sono comunque soddisfatto ci siamo avvicinati il più possibile a 10, non li ho raggiunti però va bene, Cioè, due portieri bravissimi entrambi, mi hanno messo sempre in difficoltà avrei potuto fare di più, tipo puntare e dribblare, o almeno provarci però va bene così, sono contento lo stesso e ringrazio ancora tutti quanti per l'invito oh, grazie a te per essere venuto è stato davvero benissimo, la sfida era molto difficile quindi ti voglio fare i complimenti, si apre il numero di gol che comunque è un buon numero, sia per la qualità dei gol che ha fatto dei gol bellissimi. Grazie mille davvero complimenti. e Faccio complimenti anche ai portieri che sono stati molto, molto bravi. Alla fine avete, avete preso lo stesso numero di gol. Quindi come andate secondo voi? Ma al di là dei numeri dei gol che vabbè conta il giusto. La prestazione mia mh, potevo fare di più su un paio di gol, soprattutto l'ultimo che ho sbagliato. <ride> ho sbagliato i tempi di uscita perché ho provato a fare una cosa lontana dalle mie caratteristiche perché ho visto che lui comunque è appena arrivato sopra il tiro libero. Provava lo scavetto, quindi ho detto... Aspetto sulla riga di porta E poi esco forte mm. Ho sbagliato il numero dei passi e Mi sono scordinato Ho preso un gol veramente da stupido. Infatti mi sono mangiato le mani Quindi la prestazione Mi do 5 e mezzo Ho fatto di meglio le scorse volte Questa volta un po', un po' Un po' calante Ecco però Va bene così Si vede che stanotte è studiato Sì, esatto. <ride> cioè, stanotte il latino mi ha ucciso <ride> Mi ha picchiato un latino 5 e mezzo magari a livello di parate Però a livello di persuasione Nei confronti di Kevin Un bel 10 Soprattutto nel tentativo finale Dove gli sei salito addosso Sembrava un approccio <ride> da sabato sera <ride> Per no. collegarmi uh, no. al gambe con ecco, le gambe a tenaia esatto, esatto. sembra tipo ingravidami, È La mossa del granchio. La mossa del granchio okay. Adesso andiamo a sentire anche le impressioni di Francesco, l'altro portiere di questa challenge. Beh, secondo me sono andato anche abbastanza bene fino ai uh, primi dieci. Nei primi dieci tiri che ho ricevuto. Poi gli ultimi cinque penso che Kevin mi abbia affrontato anche in maniera un po' diversa. Questo mi ha messo un po' in difficoltà. E infatti ho subito più gol nell'ultima manche rispetto alla somma delle altre due. Quindi, comunque, tanti meriti a lui anche perché concordo con quanto ha detto Fabio. Ha fatto dei gol bellissimi. Noi, come sempre, vi ringraziamo per aver visto questo video fino alla fine. E ringraziamo anche Kevin per essere stato qui con noi. Vi ricordiamo di seguirlo su tutti i social Instagram, TikTok e Youtube Kevin Calia Vi lasciamo come sempre il link in descrizione per seguirlo Eh sì ragazzi, seguite questo ragazzo perché è veramente fortissimo Tralasciando la shout out che ha fatto faville È davvero bravo, seguitelo È straordinario, porta contenuti bellissimi Quindi seguitelo, passatela a lui perché merita Allora ragazzi ci vediamo in un prossimo video Noi vi ricordiamo di mettere like, commentare, iscrivervi Attivare la campanellina E niente, al prossimo video, al prossimo video. Al prossimo video. Al prossimo video. Ciao a tutti Ciao, ragazzi.